Io me lo sto chiedendo seriamente se una volta diventato segretario debba rimanere in Parlamento, perché non c'è tempo. Io non so Renzi come, non è una polemica la mia, la mia non è un giochino, io non so come si fa a fare il sindaco e il segretario, non so come si va a fare il parlamentare e il segretario. Allora dovremmo decidere insieme se abbiamo bisogno del segretario che ogni tanto, che una volta al mese interviene in aula, facendo un discorso quelli retorici, no? perché si va così, o se forse è meglio che tutto questo gruppo dirigente lo mandiamo in giro, nella provincia profonda, al nord, quante volte gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo detto ai nostri segretari nazionali, vi ricordate c'era il partito del nord, le, a un certo punto abbiamo fatto le ronde democratiche che rimangono il massimo diciamo, della produzione umana, e io andavo a Roma e dicevo guardate che Nord non è tutto uguale, Monza è diversa da Milano, che Varese, che Sondrio, che Rovigo, che è un posto un po' come dire, in difficoltà dal punto di vista socio-economico, che il Friuli e Asti non c'entrano niente e il problema è che non ci va mai nessuno, io vado in alcuni posti ci sono compagni che mi dicono l'ultimo che abbiamo visto era dicono: non c'è più passato nessuno, buo. grazie, per... con le lacrime agli occhi... Che a me fa anche lì, perché a me piace, io non, no, rifiuto il politico stanco, io arrivo lì e mi diverto, cioè, a certe volte mi addormento mentre parlo, ma quello è un problema. Però dicono grazie per essere venuto, ma ci mancherebbe altro, cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare a casa, dobbiamo stare in Parlamento a pigiare no, e a dire sì, no e basta, o forse dobbiamo costruire. Quindi questi tre ingredienti per me sono fondamentali. Un partito degli elettori che si mobilita in grandi campagne di senso e di, di valore culturale, non solo politico. Un partito che studia, è un partito che sta nei luoghi dove succedono le cose. Bisogna che incominciamo ad andare nei luoghi di lavoro. Lo dicevo prima a, a Paolo Fassina, così ringrazio lui, Claudio Migliavaca, Marco De Allegri, scusate, dico dei nomi, la Anna Paola Cova e tutte le persone che hanno lavorato. Che la cosa più bella di questa campagna, di cui non si è parlato perché non fa scena, non lo dico all'ottimo Reboti che invece è bravissimo, è è che io sono stato sui luoghi di lavoro come l'abbiamo sempre fatto e guardate che lì le chiacchiere stanno a zero perché quando scopri che a Taranto ci sono problemi purtroppo te l'aspettavi, le responsabilità sono della politica soprattutto se vai a Piombino ti rendi conto che lì c'è un problema di politica industriale anche di grandi gruppi e, le, e la questione si cambia ancora però ti puoi immaginare che l'acciaieria sia in difficoltà no? per tanti motivi però quando vai nelle Marche vi ricordate nei convegni del PD le marche erano citate come il modello vincente sempre, le marche sono in difficoltà, i comparti su cui avevano fatto la fortuna stanno chiudendo letteralmente. Se vai in Friuli non ti aspetti, è una ragione a statuto speciale, c'è la Serracchiani che è molto brava a fare il presidente. Vota Renzi ma è brava, non è che cambia idea sulle persone che vota Renzi. E lei fa delle cose puntuali, però l'idea standard è in grande difficoltà, quella dei rubinetti, dei sanitari, è in grande difficoltà Electrolux perché ci sono delle scelte aziendali, non riusciamo a prendere le misure sulle multinazionali che vanno e vengono. Come? Sì, ma certo, se ci guarda gli esempi possiamo farne tanti, ti dico quelli che ho visitato io per correttezza. E questo tema delle multinazionali c'è, cioè, ci abbiamo avuto l'occupazione per vent'anni dei leghisti, non hanno mai fatto niente di utile neanche da quel punto di vista, dovevano difendere il territorio. Qui uno arriva, fa l'azienda, finché gli conviene sta qui e poi va via. Negli altri paesi non è esattamente così, senza fare appunto no, il trota, però ci sarà un modo di interpretare questi processi. E chi lo deve fare se non il Partito Democratico? Quello che vi sto dicendo io è inspiegabile sulla, sulla politica economica e le cose da cui, da cui siamo partiti. Le dice anche il presidente dei Giovani Industriali Jacopo Morelli, che non so se è un nostro elettore, non mi interessa portarcelo in qua, ma guardate che su questa cosa delle tasse, dell'Imu, del premiare la ricerca, di lasciare i soldi in busta paga ai lavoratori. C'è anche la Confindustria, ci sono tutti i sindacati e noi quelle larghe intese non le vogliamo vedere. Pure il Fondo Monetario Internazionale è d'accordo e dice fate così. Cioè noi abbiamo fatto cosa? A me sembra incredibile se avessimo un po' meno paura e più determinazione ma facciamo dei, vinciamo, vinciamo perché facciamo delle cose belle, vinciamo insieme con una politica restituita a voi, con il mattarellum, con un sistema che vi rende protagonisti. e poi basta, e poi ci proviamo per cinque, pensate, una legislatura che dura cinque anni, un record per il centro-sinistra, perché in Costituzione c'è un articolo in più che dice che i governi di centro-sinistra devono durare un anno, un anno e mezzo, due, se... facciamo così, e facciamoli insieme, il PD a quel punto lo realizzeremo davvero.